Bentrovati alle previsioni del tempo per domenica 26 luglio, giornata in analogia al transito delle correnti atlantiche e del ciclone balcanico che ha caratterizzato l'inizio di questa settimana. È riproposta dunque l'ipotesi di probabile copertura mattiniera sul territorio continentale, nonché l'estensione sino agli appennini centrali durante le ore diurne e la degenerazione sotto forma di rovesci sul Brenta ed il Tirolo Veneto prevista dissipazione in quasi ogni regione al principio della seconda parte del giorno, con la sola trattenuta anche in forma piovosa nell'emisfero nord-orientale della penisola e nell'insenatura ligure e toscana, sulla quale è prevista mutazione in forma di foschia nelle ore conclusive della giornata e perpetrando l'attività piovosa anche in direzione friulana. Venti imprevista a moderata entropia eccetto per incidenze sul Tacco salentino ed il Tirreno sud-orientale. Più lenta e lineare invece la discesa sulle isole, le cui acque circoscritte in aumento di attività coinvolgono i settori limitrofi ed in ulteriore movimento l'intero Adriatico, lasciando stabile l'attività del Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio, sul quale tuttavia è attesa attività temporalesca. Le registrazioni delle temperature risultano in generale variazione a causa del rimescolamento di pressione delle ultime ore, stabili o di poco variabili invece le minime, le quali mostrano significante aumento solamente sulle terminazioni sicule e calabresi. Con quest'ultimo rilevamento si saluta con l'augurio di buona giornata.